Angelologia e demonologia, per mostrando che siamo sempre alla fine, o meglio, è già iniziato un uguale ebraico, però siamo alla fine del grande mese di Tiscei e inizierà, inizierà la festa delle capanne, la festa di Sukkot. Bene, la penultima parasha, Asinu, quella che eh, sarà sabato prossimo, direi domani, no? E secondo il calendario biblico, Asimu appunto, io di questa parasha ho scelto tre elementi di cui dovrei parlare. Il primo elemento, come vi ho detto la scorsa volta, nella diretta, questa parasha al 90%, a parte la parte finale in prosa, dove c'è l'annuncio di Hashem, l'annuncio comando ad Hashem su Monushah Raben, cioè di salire su Nebo. Guardare per l'ultima volta Erez Kenan e morire, essere riunito coi padri, esattamente come Aronne, ovviamente lui su un altro monte, il monte or dicevo che il 90% è caratterizzato, questo è il primo elemento, da una cantica, una cantica che è Mosè, Dio ha scelto per Mosè e Mosè ha usato per essere testimone. Quindi questa cantica diventa testimone tra Erez Israel e i cieli e la terra. Ovviamente è, vuol dire che questa cantica testimonia all l'alleanza tra Dio e il suo popolo. L'alleanza del Deuteronomio, quella sulle ultime parole, un popolo libero che era nato libero nel deserto, non ancora circonciso, attenzione, questo avverrà dopo, quando Yeshua Bin Nun farà passare il Giordano e lì ci sarà la circoncisione per gli olechadashi, i nuovi saliti, potremmo dire, il nuovo popolo al quale è stato riconsegnato il Deuteronomio, la legge di Dio, il patto con Dio, il primo patto era stato fatto con i, i genitori su Arsinai, 38 anni e mezzo prima, ebbene, di nuovo, di nuovo, questa alleanza è un'alleanza che si rifà ovviamente alle parole, quelle a quelle parole, e le a quelle parole. Tipico del Deuteronomio è agisci bene, avrai del bene. Agisci male, avrai del male, subito, immediatamente, con il rischio di perdere, di perdere la terra. E qual è l'elemento che il cantico pone come, diciamo, elemento di spaccatura, di dramma? L'idolatria, Meglio ancora, l'apostasia, cioè scegliere, qui sì al plurale, altri dei, ricordate che l'ultima volta abbiamo parlato di un altro Dio, sincretismo, dire che Dio sia uguale con nomi diversi è un abominio, in questa cantica invece, molto antica, si fa riferimento a divinità degli altri popoli convicini, quindi non solo monolatria, ma anche polilatria, e quindi questo sarebbe l'elemento scatenante, scatenante per l'esilio. Ricordiamoci che questa cantica è l'elemento celebrativo, quindi in ogni elemento celebrativo, da quale poi nasce la scrittura, è un elemento legato all'alleanza al ricordo delle grandi opere che Dio ha fatto per il suo popolo, così come sarà per la Chiesa. E intorno a questa cantica, prima vissuta, poi celebrata, poi cantata, e a sola la fine redatta ed è arrivata a noi, con aggiunte ovviamente nei secoli, ebbene intorno a questa cantica, intorno, intorno alla celebrazione, il popolo si eh, unisce. La stessa cosa avverrà anche per la Chiesa. prima si vive, si celebra, si emette l'atto di fede, poi si racconta. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo elemento è che questa tradizio, questo passaggio, non è una brutta par parola in latino, passaggio, tradizio, solo l'ultimo elemento della tradizio è il mettere nero su bianco per non perdere la memoria degli eventi. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, il secondo elemento è, diciamo, un dato che noi troviamo sempre ovviamente nel capitolo 32, perché questo è l'oggetto della, della nostra Derashah, abbiamo nel versetto 24, quando cioè Israele fa questa apostasia, il primo elemento è un elemento demonologico. Perché vedete, è vero che il versetto 24 può essere tradotto saranno smunti dalla fame divorati dalla febbre da peste dolorosa traduzione esatta il problema però è che noi abbiamo il riferimento a divorati da Reshef che è nome proprio di ufficio demoniaco quindi tutti gli angeli caduti che lavorano nell'ufficio del Reshef come l'ufficio del Satan educated, che è la parola che viene dopo hanno il compito di affamare, di affamare il popolo e poi c'è Ketev e Ketev voi lo sapete, l'abbiamo trovato nel famoso Salmo 90-91 il famoso demone del mezzogiorno che può appunto essere tradotto come volete, però qui al nome abbiamo sia l'ufficio di, Res di Reshef, sia l'ufficio di Ketev e quindi è Dio a chi non fate shuvà o peggio ancora, a chi non segue il patto che ha accettato, accumulerà su di loro dei mali consegnando loro, per esempio in questo caso, a Reshef e Ketev, che non sono, ripeto, nomi propri di eh, demoni, ma nomi propri di uffici, noi diremmo diabolici, angelologici, di angeli, ovviamente dei caduti, eh, che fanno questa funzione questa funzione, per esempio, abbiamo detto di eh, distruzione, di fame. Ecco, mettetela come vuoi, non vado a contestare ovviamente le traduzioni. Un altro elemento, sempre liturgico, è l'inizio di questa cantica, capitolo 32. Perché, vedete, dice, cade come pioggia il mio insegnamento, e fluisca come rugiada il mio detto a erba fresca, rovesca, rovesci sull'erba". Va bene la vostra traduzione. Perché dico questo? Dico questo perché proprio da questa settimana, nella grande preghiera, nella grande preghiera della Midà, non c'è più Mori tal, no? Ma Shiva Ruaf Mori Cioè la benedizione che nel periodo invernale che è già iniziato in questa festività ci accompagnerà fino a Pesach. E quindi, benedizione, che vuol dire rugiada, acqua, pioggia, la rugiada è passata per l'estate, quindi acqua, pioggia, legata alla dottrina di Mosher Abbele, che ci dà direttamente come mediatore da Dio, va a influire sulle benedizioni che Dio deve dare, se le vuol dare, per benedire il suo popolo, se fedele, attraverso questo richiamo. Quindi la dottrina che fa richiamo a questo, a questo cambiamento meteorologico del tempo, vedete com'è importante seguire la scansione biblica del tempo, viene poi richiamata all'inizio della grande preghiera della Midà, che è la preghiera che accompagnava il sacrificio del mattino, del pomeriggio e della sera, di, i grandi, di tutte le grandi feste, e qui siamo ormai vicini alla festa della Sukkha, di Sukkot, ebbene qui si fa riferimento direttamente quell'elemento. L'ultima cosa che eh, vorrei notare per questa parasha di Asino è eh, il riferimento alla morte di Mosè. Ebbene, il riferimento della morte di, di Mosè, Mosè non si addormente muore, dice decisamente muore, Richiama il concetto di cui abbiamo parlato più volte della nostalgia di Dio. Ebbene, la nostalgia di Dio della Shekinah che abbandona Gerusalemme in dieci tappe fino a salire in cielo, in attesa del ritorno insieme a Moshe Arbeno e soprattutto al Mishia, oltre che a Elia lì. Ebbene, la stessa nostalgia, lo stesso dolore, lo proverà Mosè nel vedere la terra nella quale doveva entrare con il suo popolo, che è il popolo di Dio, e invece la saluterà da lontano. E in questa nostalgia, e in questo amore che abbiamo per colui che ha dato la vita per Dio, l'ha servito, ha parlato con Dio faccia a faccia, ricordate sul tavolo. Ebbene, con questo amore per la scrittura, per Mosè e soprattutto per il nostro Dio, che vi saluto e vi auguro una grande solennità di Sukkot. Ricordatevi sempre che... La festa di Succa, secondo, secondo il libro di Zaccaria, nella fase apocalittica finale, sarà l'unica festa che rimarrà per coloro che non nati ebrei saranno di gioia comandati a obbligare a fare la festa di Succa sul Monte Santo e Gerusalemme. E chi non salirà sarà colpito da grandi peste e da grandi tribolazioni. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Ciao.